Il DomiTest S è stato appositamente sviluppato per valutare la dominanza sensoriale. La dominanza oculare sensoriale si riferisce all'occhio cui fa riferimento il cervello nel momento in cui alle due retine dovessero giungere stimoli diversi. Sebbene il significato della dominanza sensoriale non sia ancora chiaro, è presumibile che l'occhio dominante sensoriale contribuisca a selezionare lo stimolo cui deve far fede il cervello nei casi in cui, per instabilità di fissazione, i due assi visivi si trovano temporaneamente diretti su due lettere diverse. È auspicabile, sebbene questo non sia stato ancora dimostrato, che vi sia una corrispondenza tra occhio dominante motorio ed occhio dominante sensoriale. Il Domitest S si avvale dunque del paradigma definito Rapid Serial Visual Presentation, in condizioni dicoptiche, per studiare le caratteristiche della dominanza sensoriale del bambino. Lo fa innanzitutto identificando l'occhio dominante sensoriale, sulla base del segno positivo o negativo del Balance Value, l'indice che andremo a descrivere tra poco. Un Balance Value positivo indica dominanza sensoriale destra. Un balance value negativo indica dominanza sensoriale sinistra. In aggiunta, il test fornisce due indici. Il primo è appunto il balance value, compreso tra meno 1 e più 1. Il balance value stima il grado di instabilità di dominanza. Il balance value riflette dunque la fedeltà del soggetto al suo occhio dominante sensoriale. Un alto balance value indica una dominanza più costante, più salda riferita all'occhio sinistro se l'indice è negativo, o dall'occhio destro se l'indice è positivo. Al contrario, un basso balance value sarà espressione di dominanza sensoriale meno stabile. A causa di questa ridotta stabilità, il sistema visivo entrerebbe più facilmente in crisi allorquando per una lieve e temporanea discrepanza nella fissazione dei due occhi, come spesso avviene durante la lettura, si proiettino sulle due retine due lettere o due sillabe diverse. Un balance value pari a 0 indica virtuale assenza di dominanza sensoriale. Il secondo è l'indice inibitorio interoculare, compreso tra 0 e 2. L'indice inibitorio interoculare stima il grado di reciproca interferenza inibitoria tra i due occhi. A parità di balance value, un indice inibitorio interoculare elevato indica che i due occhi tendono ad inibirsi reciprocamente con maggiore intensità, esitando in un numero di stimoli percepiti complessivamente inferiore. Sebbene il significato dell'indice inibitorio interoculare sulla funzione lessicale debba ancora essere indagato, non è escluso che possa riflettere indirettamente la performance visuattentiva. Nel printout, il risultato del domite stesse è rappresentato con questo tipo di grafico. In ascissa è riportato il balance value, negativo a sinistra della linea verticale, ad esprimere dominanza sinistra, positivo a destra della linea verticale, ad esprimere dominanza destra. In ordinata è riportato l'indice inibitorio interoculare, con valore progressivamente crescente dal basso verso l'alto. In questo esempio è raffigurato un caso di dominanza sensoriale sinistra stabile con bassa inibizione interoculare. In quest'altro esempio è raffigurato un caso di dominanza sensoriale destra stabile con bassa inibizione interoculare. In quest'ultimo esempio, infine, è raffigurato un caso di dominanza sensoriale instabile con alta inibizione interoculare.